Celebriamo la solennità dell'ascensione, Gesù sale al cielo, il fatto stesso che venga usata questa espressione salire al cielo vuole indicare che il suo tempo sulla terra è terminato, che cioè deve raggiungere il Padre, deve salire al di là, al di sopra dell'umano per congiungersi al Padre. Significativo è il fatto che i suoi, che sono sul Monte degli Ulivi, ad assistere a questa scena appaiono contenti. Infatti l'Evangelista nota che tornarono a Gerusalemme gioiosi, pieni di gioia, col cuore pieno di gioia. Poteva essere una festa triste, poiché Gesù in effetti li doveva lasciare. In quel momento in realtà diventa un'occasione per vivere una, la gioia in pienezza. E questa gioia viene proprio dalla consapevolezza di avere Gesù accanto e, e averlo intimamente nel proprio cuore, poterlo invocare, poterlo sentire vicino in ogni luogo della Terra, tra l'altro, in ogni situazione, in ogni circostanza della nostra vita, noi possiamo fare l'esperienza di Dio, l'esperienza del Cristo risorto, il suo cuore palpita ed è vivo in mezzo a noi e gli stesso ce l'ha detto dove due o più sono diviti nel mio nome là sono io in mezzo a loro. Questo può accadere proprio perché raggiunge nuovamente la grandezza di Dio, la onnipresenza di Dio e dunque può essere presente in ogni persona. Quindi l'ascensione diventa un modo non tanto per guardare attardandosi al cielo, ma piuttosto per guardare qua giù, perché Gesù è presente ed è vivo e opera soprattutto in mezzo ai sofferenti, in mezzo ai poveri, in quelle terre lontane dove c'è miseria, lui è presente a consolare, a sostenere anche attraverso il nostro impegno concreto. Gesù è presente lì dove noi pensiamo che magari non possa esserci, in realtà è proprio lì che è presente, in mezzo alle pietre di scarto, come Diceva Don Tonino Bello, questa festa dell'Ascensione ci mette nel cuore la nostalgia di cielo, quel cielo che noi possiamo attuare con le nostre opere, la nostra vita di fede autentica. Buona festa dell'Ascensione a tutti!